È ancora Pasqua, ma i discepoli sono chiusi nel cenacolo, sono lì forse per il distanziamento sociale, come si, dice, si è detto in due anni, chi lo sa, certo è che noi ormai siamo diventati specialisti delle quarantene, saranno in quarantena, eh sì, probabilmente. Certo, se a parte tutto erano presi dal timore, ancora non, non, non comprendevano quello che stava accadendo li avevano informati e ci credevano, certo, ma erano timorosi, erano in quel cenacolo, ma Tommaso la settimana precedente non c'era, il giorno di Pasqua non ha potuto vedere, non ha potuto toccare con mano, però ha avuto il coraggio di tornare. Ecco, dice, io non ci credo, non credo se non vedo, se non tocco con le mie mani, se non verifico, è preso dal dubbio, però ecco, quello che ci meraviglia è che lui ritorna. Tante volte nell'esperienza ecclesiale ci capita no, di persone che a un certo punto perdono la pazienza, mollano tutto, e se ne vanno, abbandonano, abbandonano Cristo, abbandonano la Chiesa e dismettono l'abito del cristiano, vivono così liberamente, hanno scelto di fare questo, di tenersi lontani, magari anche giudicando, eh, Tommaso ha avuto invece il coraggio di tornare che significa che vuole vederci chiaro, ha l'umiltà ecco, di comprendere, bisogna coglierlo così, Tommaso, non tanto come una persona ingiusta che non riesce a credere, ma piuttosto come una persona vera, che ha dei dubbi, e chi di noi ecco, può dire di non aver avuto dei dubbi? Cioè il dubbio del credente è pensare che, che la risurrezione non possa essere falsa, il dubbio del non credente invece è pensare che la risurrezione non possa essere vera. Il dubbio c'è da tutte le parti, c'è, rimane. Il dubbio nutre anche la nostra fede, in un certo senso ci mette alla ricerca. Ma quello che è più importante no, è l'umiltà di Gesù, che si lascia sottoporre a questo test, si lascia toccare. Ma Tommaso non le tocca le ferite. Potremmo dire si inginocchia dinanzi, le adora. Mio Signore, e mio Dio, le ferite rimangono, sono i segni dell'amore di Dio, non, possono, non sono rimosse, non sono dimenticate, tutto quell'impegno che Gesù ha posto, quel donarsi totalmente sulla croce rimane, il dono di sé, che la volontà di amarci fino in fondo, fino a dare la vita per noi rimane, quelle ferite rimangono e quelle ferite diventano il segno eloquente della grazia di Dio che può entrare nei nostri cuori proprio attraverso la Pasqua. Cristo è risorto, è veramente risorto e noi guardiamo a Tommaso con confidenza, come faceva Don Tonino Bello indirizzandogli una lettera molto simpatica, molto particolare. Diceva mi sono riconosciuto in te, fondamentalmente diceva questo, e mi sono riconosciuto molte volte, ti ho visto, in molti fratelli scoraggiati e delusi dopo aver dato l'anima per un sogno, per un progetto e ti vedo sbalordito, attonito che ascolti i tuoi compagni. Sai Tommaso hai ragione, incontro spesso cristiani come te, feriti dalla pessima testimonianza, di noi discepoli, scandalizzati dal baratro che mettiamo tra la nostra fede e la nostra vita, increduli a causa della nostra piccolezza, noi discepoli del Maestro che invece di essere trasparenza nel risorto diventiamo filtro e facciamo emergere la nostra fragilità piuttosto che la luce luminosa che ci ha avvolti e cambiati. È proprio vero, siamo noi talvolta ad essere filtro e dovremmo invece essere trasparenza di una fede indomita, di una fede alimentata dalla preghiera e dalla carità. Che questo amore ci avvolga veramente, ci renda capaci di testimonianza e di esprimere così umilmente la nostra fede come Tommaso, mio Signore e mio Dio. Buona domenica.